Ragazzi ci siamo! Finalmente è arrivato il giorno di provare lui il Gogo -Go Bird la grande aquila di casa gogo -Go bird di cui è arrivato il suo fratellino minore qua sul canale eh, ma questo ragazzi è tutto un altro prodotto è sempre diciamo un concetto di volo simile eh, al suo fratellino minore ma qua abbiamo un prodotto molto molto più performante direi anche fin troppo performante perché qua ragazzi quando le ali sbattono eh, sbattono tanto e questo gli fa fare tanta tanta strada molto molto velocemente eh, quindi bisogna stare molto attenti quando li si utilizza perché altrimenti ve lo trovate magari anche un paese dopo del vostro, ma però è tanta tanta roba lui lo potete acquistare direttamente dal sito ufficiale Go Go Bird, ve lo lascio qua sotto il link in descrizione eh, sicuramente non è un prodotto economico come il suo fratellino minore è un prodotto secondo me abbastanza costoso ma che però dà delle prestazioni ragazzi allucinanti eh. Eh, a livello di ingegnerizzazione se vogliamo è stratosferico perché comunque se vogliamo è sicuramente un prodotto innovativo e dà un realismo nel volo ragazzi che è pazzesco, riesce a riprodurre anche il suono dell'aquila. Ma adesso guardiamo come si assembla eh, prima di utilizzarlo, quindi vado ad aprire la valigetta che è una valigetta semplice di quei materiali antiurto comunque l'unboxing di lui è arrivato già eh, parecchio tempo fa poi non avevo ancora fatto la video recensione perché comunque serviva anche il meteo giusto e il tempo di farla la recensione adesso è arrivato tutto quello che serviva per farlo quindi meteo e tempo e ragazzi eh, oggi è il suo giorno la confezione è semplice ma è quella che serve per portarvelo in giro quindi manuale di istruzione che ovviamente è sempre meglio avere con sé poi troviamo direttamente il corpo centrale quello in cui c'è la batteria i motori che fanno sbattere le ali quindi tutto quello che è il suo comparto tecnico i motori è qua dentro dopodiché abbiamo la coda che è una coda che è quella che gli permette di eh, virare a destra e a sinistra per andare a installarla è semplicissimo basta andare a inserire la coda qua in questo perno poi ci sono i contatti sotto perché comunque la coda ha bisogno ovviamente della corrente per far alzare i due flap qua di dietro che gli permettono appunto di virare prima di andare a chiudere il fermo dobbiamo montare le ali eh, quindi vado a recuperare le ali che troviamo qua eh, sotto a questo pannello di gomma eccole qua per montare le ali anche questo è davvero semplice ci vuole proprio due secondi basta andare ad inserire questo perno qua nella sua fessura e l'altro perno ovviamente nell'altro lato adesso dobbiamo andare ad agganciare quello che sono questi tiranti quindi vanno agganciati qua dietro spero di riuscire a farvi vedere comunque è davvero semplice dopodiché una volta che sono agganciati dentro chiudiamo quello che è il fermo della coda quando sentiamo il clack, il fermo eh, ha fatto il suo dovere, ha fermato il tutto, adesso basterà andare, eh, adesso questa parte è uscita perché comunque è dentro solo eh, inserita morbida, non aggancia perché comunque serve anche il discorso che se dovesse precipitare o meno l'ala può sfilarsi senza danneggiare eh, il motore o quella che è la parte degli ingranaggi. Quindi adesso basterà andare a mettere i due fermi qua sopra che sono due fermi a pressione che tengono fermi la parte centrale delle ali. Adesso ve li faccio vedere. Ecco qua i due fermi di plastica a pressione, sono delle specie di ranelle che vanno solo inserite sopra pressione a questi perni e voilà l'aquila. È pronta a questo punto dobbiamo solo inserire la batteria che va inserita qua sotto quindi apriamo eh, la sua pelle con questa cerniera e qua sotto abbiamo lo sportellino che andiamo ad aprire e qua sotto possiamo andare ad inserire la batteria che ovviamente in questo momento è già inserita comunque eh, in, con questo procedimento andiamo a sostituire la batteria perché in confezione comunque abbiamo due batterie che ci dovrebbero garantire circa 10 minuti di volo a batteria quindi una ventina di minuti di volo di divertimento a questo punto eh, prendiamo il controller che è questo un controller che ci viene dato per 500 metri di range anche se ragazzi vi consiglio di non andare così lontani perché uno non lo vedete eh, due non capite neanche più la direzione e lo perdete sicuramente quindi state secondo me al massimo ad una distanza non più di 100 metri eh, e non salite troppo di quota perché ah, davvero non capite più la distanza la direzione il bello è vedervelo girare intorno quindi secondo me massimo massimo 100 metri non di più e anche come altezza secondo me è un massimo un 20 metri non di più eh, questo è il mio consiglio poi sicuramente ognuno può fare come meglio crede poi abbiamo eh, quattro tasti quindi tasto questo qua che fa iniziare il battito delle ali per appunto iniziare a volare l'altro tasto da parte che fa diminuire il battito delle ali fino a fermarsi per fare eh, scendere ed atterrare eh, il nostro aquilotto poi abbiamo un altro tasto che è questo che gli permette di volare in cerchio quindi lui farà una sorta di orbite, quindi girerà in cerchio e poi abbiamo questo tasto che riproduce eh, il verso dell'aquila. Qua abbiamo l'interruttore per accendere il controller, qua abbiamo il joystick che gli permette tirando in avanti di andare avanti, tirando in giù diminuirà il battito d'ali quindi eh, tende a, a scendere eh, Ovviamente e poi abbiamo sinistra. E destra mentre questi due grilletti lo fanno uno salire e l'altro scendere di quota io non li uso tantissimo uso di più il joystick però questi due tasti fanno queste funzioni eh, basta direi che siamo pronti e eh, adesso è arrivato il momento di provarlo e ragazzi preparatevi perché qua è tanta tanta roba, tanto divertimento, tanto rischio di andare a trovarvelo dall'altra parte del paese, ma se riuscite a non farlo andare nel paese vicino al vostro e tenerlo nella vostra area è incredibile, perché riproduce davvero il movimento del volo in maniera incredibile. Quando inizia a sbattere le ali in maniera fortissima per salire, per venire verso di voi, poi quando lo fate diminuire, quindi il battito delle ali diminuisce, è pazzesco. E poi ogni tanto da solo eh, fa il verso dell'aquila perché qui sì, abbiamo il tasto che riproduce il verso dell'aquila, ma ogni tanto lo fa da solo, quindi sembra veramente di avere un'aquila che gira sopra di noi. Però direi che abbiamo parlato fin troppo, adesso è arrivato il momento di divertirci. Quindi ragazzi, andiamo e proviamo questo Go Go Bird go. Andiamo! Vado ad accenderlo col tastino che abbiamo qua sopra, tenendolo premuto. Remote Perfetto, Remote Connected. Avete sentito che il controller parla e vi dice tutto quello che succede quindi ha detto che è connesso al nostro aquilotto vi faccio sentire anche il suono dell'aquila no vabbè cioè, abbiamo anche abbiamo anche il suono dell'aquila quindi è tanta tanta roba quindi vado a cliccare il tasto d'accensione del battito d'ali e a questo punto non mi resta che partire Adesso lo faccio tornare verso di me. cioè Guardate che roba è spettacolare. Cioè guardate che roba è spettacolare. Lo faccio tornare adesso perché comunque lui se non state attenti va lontanissimo in un attimo. Eh. Guardate quando diminuisce il battito Dali che spettacolo. Guardate che roba è spettacolare spettacolare. È bellissimo, bellissimo. Dobbiamo solo stare attenti qua perché se si lascia un attimo andare da solo veramente lo trovate lontanissimo da voi. Eh? Sentite il rumore dell'aquila da solo lo fa. È fantastico. È bellissimo, è bellissimo. No, stavo precipitando. Guardate, l'ho ripreso, l'ho ripreso, stavo atterrando, l'ho ripreso. Non so se dalla telecamera l'avete visto. Fantastico, è fantastico. È di un divertimento che non vi immaginate neanche, eh? è incredibile. Adesso lo faccio venire qua, eh. Vediamo se riesco a farlo passare vicino a me. Ulla. Eccolo qua. Torna su, torna su, gira. Bellissimo. Stupendo. Adesso prova a tornare qua. E là, anche il rumore dell'Aquila. <ride> Strepitoso, ma poi viaggia in una maniera incredibile. No, torna su gira torna qua torna qua vai che torni sì che torni guardate che roba è spettacolare però rispetto al suo fratellino eh, che è molto più affidabile dal punto di vista del pericolo di perderlo questo ragazzi è davvero più molto molto più pericoloso però è bellissimo Facciamolo arrivare qua piano, eccolo qua, atterraggio, in qualche maniera sono atterrato, eh, perché c'è il tasto questo che va a fare planare in maniera, eh, diciamo, delicata l'uccello in teoria, eh, o se no tirano giù lo stick, ovviamente lui diminuisce il battito d'ali e poi atterra, e l'atterraggio secondo me è stato abbastanza indolore, eh, ragazzi, strepitoso, strepitoso, è bellissimo, è bellissimo, un divertimento incredibile, è qualcosa di diverso dai droni eh, che ci dà però un divertimento allucinante. L'unica cosa veramente ragazzi eh, ve lo dico nel caso lo vogliate acquistare eh, o avete intenzione di acquistarlo è andate ad utilizzarlo dove c'è tanto tanto spazio. Perché lui comunque anche nel girare ha bisogno di spazio, non è che fa così, no fa una curva abbastanza ampia, poi arriva, eh, però eh, ha bisogno di spazio, quindi ha bisogno di non avere piante sicuramente vicino a lui, questa location sicuramente era l'ideale per utilizzarlo eh, però bisogna davvero stare attenti perché comunque è questo va, il controller eh, viene dato per un range addirittura di 500 metri quindi non so se sia vero o meno mi sembrano tantissimi 500 metri però eh, sicuramente ha un bel, un bel range rispetto al suo fratellino minore che avete già visto qua sul canale eh, che andiamo intorno ai 50 metri questo invece viene dato per 500 metri di range però a 500 metri, a parte il fatto che non lo vedete neanche più, uno eh, e due, dovete calcolare anche di farlo tornare. Allora, alla fine non capite neanche più da che parte è girato e eh, magari andate ancora più lontani o chissà dove finisce. Quindi state sempre, secondo me, al massimo, al massimo un centinaio di metri non di più e poi non salite troppo perché quando eh, salite comunque perdete anche di più il senso della distanza e del, dell'orientamento, quindi se lo acquistate utilizzatelo con cautela anche perché comunque il prezzo non è per niente basso e eh, mentre i suoi fratellini sono davvero abbordabili lui diventa già molto più impegnativo però sicuramente abbiamo un prodotto pazzesco, è davvero pazzesco, eh, poi comunque lui con le sue dimensioni soffre meno il discorso del vento, dell'aria, vento, non vento magari anche no, però dell'aria sicuramente rispetto ai suoi fratellini, e poi ogni tanto lui fa il verso dell'aquila da solo ed è strepitoso, perché sembra proprio che ci sia un'aquila che gira intorno a noi, anche se poi possiamo farla noi in autonomia il verso dell'aquila cliccando il tastino del controller, quindi ragazzi spero che questo Go Go Board Igol vi sia piaciuto e spero di avervi trasmesso delle emozioni incredibili, quelle che ho vissuto io nell'utilizzare un prodotto secondo me pazzesco anche se davvero eh, pericoloso per quanto riguarda il rischiare di trovarcelo dall'altra parte del paese per quanto lui eh, sbatta le ali in maniera pazzesca, eh, però eh, ci date le emozioni incredibili, è un divertimento sicuramente allucinante davvero davvero tanta roba quindi ragazzi, eh, se questo è il mio video in cui vi ho portato la mia prova e la mia recensione di lui, il Google Board Igold, di cui vi lascio qua sotto il link in descrizione nel caso volete dargli un'occhiata e lasciatevi un grosso pollice su... Seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime voli in FPV, tantissimi spoiler di quello che arrivo qua sul canale di lui è arrivato un po' di tempo fa lo spoiler, ma poi meteo non meteo, comunque ci vuole la stagione giusta per utilizzare un prodotto di questo tipo, non è un drone, adesso sta arrivando la stagione più adatta per utilizzarlo e sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Tremo offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto e se arriveranno i coupon sconto anche di lui vi posterò proprio lì sul mio canale Tremo offerte, ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non arrivi anche un video, un volo, una recensione, un test tutorial, una novità, ciao e al prossimo video!